Ciao a tutti, questo è QGIS 3.0 Parlerò di, di un caso d'uso molto interessante che riguarda il geoprocessing con eh, sistemi di riferimento differenti Bene, ho caricato due strati Il primo è uno strato poligonale e sono i comuni della provincia di Lucca Sistema di riferimento, quindi PSG 3003. Ho caricato poi i tratti stradali di tutta, di tutta la Toscana, ma a noi interessa solamente quello di Lucca. E questi strati stradali hanno un sistema di riferimento, quindi un EPSG 32632. 32. Quindi hanno due sistemi di riferimento diversi. Bene, un caso d'uso molto veloce, è quello che se io volessi sapere per ogni comune la lunghezza e il numero di tratti stradali che ricadono all'interno di ogni comune. Come fare? In QGIS 3.0 è molto semplice, basta andare qua sotto nella barra di ricerca e scrivere lunghezza, somma lunghezze linee, ecco qua. Il primo strato che richiede sono le linee, infatti lui ci dice guarda che è 32, 632. Il secondo i poligoni, 3003. Ok, quindi cosa fa questo algoritmo? Non va altro che calcolare la lunghezza, vedete qua, lunghezza, e anche il numero di tratti che ricadono all'interno di ogni comune. Quindi avvio non mi segnala nessun problema anche se sono due sistemi di riferimento diversi ecco qua bene ha creato un altro strato questo lo spengo questo lo spengo pure e qui se vado ad aprire la tabella attributi abbiamo la stessa tabella attributi di prima del poligono solamente gli ultimi due abbiamo la somma delle lunghezze dei tratti stradali è il numero per esempio non so se prendo piazza al cerchio di questa rete qua che è, ho fatto vedere ricadono ben 27 tratti stradali un totale qua di 33.000 metri cioè 33 km di strada Questo un attimino lo tematizzo, così vediamo. Non so, facciamo una tematizzazione graduata. Vado a prendere il campo lunghezza, eh, classifica, facciamo una decina di classi, ed eccolo qua. Come vedete. Qua abbiamo un minimo di 10 km di tratti stradali fino a un massimo di 352 km, che è Lucca, praticamente è Lucca. Lucca. Poi c'è Capandoli, eccetera, eccetera. Ciao!